Ciao, sono Marco, sono a spasso insieme al mio fedele amico a quattro zampi in questo posto meraviglioso in cui molto spesso vengo per fare dei video di formazione con delle pillole formative o in cui io esprimo alcuni miei pensieri che credo possano essere utili anche ad altre persone. Oggi però voglio fare purtroppo mio malgrado un po' di polemica, è un qualcosa che sento, lo sento perché sono rimasto estremamente colpito ma neanche più di tanto dalla faccenda dell'orsa uccisa ed è stata uccisa se non ho capito male perché non ho seguito molto a fondo la faccenda ma se non ho capito male è stata uccisa perché qualcuno ha invaso il suo territorio e per legittima difesa di sé o meglio più che di sé della propria famiglia ha agito di conseguenza ti dicevo che mi sembra anche abbastanza normale perché se consideri che viviamo in un paese in cui se una persona entra in casa tua con intenzioni ostili e tu agisci di conseguenza per legittima difesa tua e della tua famiglia, ti ritrovi, se agisci di conseguenza, a doverne pagare delle conseguenze che non avresti dovuto pagare se qualcuno non fosse entrato in casa tua, eppure ti trovi a pagarne delle conseguenze anche pesantemente il più delle volte, quindi se viviamo in un paese che consente questo, allora mi sembra che uccidere un'orsa perché qualcuno è entrato nel suo territorio e questa si è difesa, o meglio ha difeso la propria famiglia, allora a questo punto credo che sia più che normale. Scusa la polemica, ma credo che questo sia veramente assurdo. Una persona può ragionare, l'orsa no, agisce per istinto. E andiamo a condannare un animale perché ha agito per istinto. Noi non siamo noi uomini, non siamo i padroni di questo mondo, siamo ospiti come tutti gli altri di questo mondo e di questo pianeta. E non vedo il perché dobbiamo prendere il sopravvento come dei padroni su tutti gli altri esseri viventi di questo pianeta. Noi siamo soltanto degli ospiti. E quando avvengono quei cataclismi, quei terremoti, gli tsunami, è la Terra che ce lo ricorda che siamo soltanto degli ospiti, come tutti gli altri. E come tu vuoi sentirti sicuro a casa tua, così anche un animale selvatico vuole sentirsi sicuro a casa sua, vuole sentirsi sicuro soprattutto di averla una casa, di avere un posto in cui sentirsi più sicuro o sicura nel caso dell'orsa. Ma questo non gli viene concesso perché purtroppo l'arroganza dell'essere umano come uomo prevarica qualunque forma di giudizio, di buon senso. Scusami la polemica, ma sentivo proprio di volerlo fare perché eh, sono una persona a cui piace la natura, piace stare nel verde e sono una persona che è anche estremamente consapevole di essere un ospite. Qui non mi do come infastidito per tutti gli insetti che ci sono, li accetto, sono io che sono a casa loro. Dobbiamo accettare le usanze e i costumi di qualunque altra nazione quando ci andiamo e così dobbiamo accettare anche le usanze, i costumi, le abitudini di tutti gli abitanti, di tutti i posti in cui noi andiamo e quel posto non è casa nostra. Spero di non averti annoiato, ti saluto con un abbraccio, ciao.